di copyright mm? e il copyleft cos'è? Ma allora il copyright nasce da, più che altro da un gioco di parole eh, non è un riconoscimento nel senso copyright è una parola che trovi nel... nel, nel nel, nel, diciamo, nelle norme, negli atti giuridici, nelle sentenze del, del, del, delle istituzioni i, inglesi e americane. Di copyleft si parla più che altro nella goliardia degli hacker, potremmo dire. È nato come un, un gioco di parole degli informatici, cosiddetti hacker, nel senso buono del termine. Hacker anche lì un'altra parola che è stata spesso storpiata e, e, e portata fuori dal suo contesto. Gli hacker, cioè gli smanettoni, quelli che hanno piacere a... Eh, mettere le mani sul codice sorgente del software per vedere bene che cosa fa. Questo potremmo dire eh, quelli, negli anni '80 si sono inventati sto, sto, questa parola un po' per fare il verso al copyright, copyright, perché, copyright. sì, ma perché negli anni '80 il, il software, quindi i programmi per, per, per computer, è finito sotto copyright, cioè fino agli, ai primi anni 80 non c'era una normativa che disciplinava il diritto d'autore o copyright sul software, il governo americano, il legislatore americano nei primi anni 80 ha fatto, è stato diciamo, il primo a fare quel passo, a dire che software era una nuova forma di eh, opera dell'ingegno, opera creativa tutelata da copyright e, e quindi quello che, un tipo, un'opera un particolare come, come il software, che fino a quel momento era sempre stata libera, senza tutela, e eh, dato diciamo, a corredo dell'hardware che uno si, si, si, portava, si comprava, quindi i grandi macchinoni, eh, i computer dell'epoca, che sono ben diversi da quelli che abbiamo in mano oggi, ehm, invece appunto, è diventata una nuova forma di, di creatività tutelata dal, dall'ordinamento giuridico. Allora, Gli hacker, che fino a quel momento erano stati abituati a invece, avere massima libertà nella modifica, nell'apertura e ridistribuzione del software, non, come dire, non ci stavano e cercavano di fare un po' il verso a questa cosa, a, questo, a, questo, a questa deriva protezionistica e hanno cominciato a parlare di copyleft un po' appunto per, per, per reagire a, a questa deriva e hanno, eh, si sono inventati appunto questo modello di distribuzione del software che era copyleft cioè un diritto scusami un, un eh, permesso di fare copie invece che un diritto di riservarsi le copie allora. quindi copyleft potremmo tradurlo con permesso di copia o permesso d'autore a seconda di, di come di, di, di che parte del mondo in quale parte del mondo viviamo c'è cioè un, un sistema di licenze con cui l'autore libera l'opera un'opera che è stata automaticamente portata sotto diritto d'autore abbiamo una chiamata in studio sì. Allora, e, ehm... niente, Quindi, attraverso un sistema di licenze chiamate appunto licenze copyleft o licenze open eh, open source eh, si, è, si è riliberato il software che era finito sotto tutela di copyright eh, da, da, da un momento all'altro e, e niente ecco da, quello è un po' diciamo, l'inizio di questa parola copyleft che ha anche il suo simbolino la c di copyright uh -huh. rovesciata che appunto significa eh, copyleft, copy nel senso di rovesciamento del modello di copyright. Cioè, non uso più il diritto d'autore per proteggere, per chiudere un'opera, ma uso il diritto d'autore per liberarla. Mm -hmm. Ed è una cosa che, insomma, sembra un uovo di Colombo, ma eh, è super innovativa. Uh -huh. Bene,